avete mai pensato perché venite istruiti perché imparate la storia la matematica la geografia o altre materie avete mai pensato perché frequentate scuole o collegi non è importantissimo scoprire perché venite imbottiti di informazioni di nozioni che cos'è tutta questa cosiddetta educazione? I vostri genitori vi mandano a scuola forse perché anch'essi hanno passato determinati esami e conseguito diplomi di vario tipo. Vi siete mai chiesti perché siete qui a scuola? E vi hanno chiesto i vostri insegnanti perché siete andati lì? Gli insegnanti sanno perché loro sono lì? Non dovreste cercare di scoprire il perché di tutto questo? La fatica di studiare, di passare gli esami, di vivere in un determinato posto lontano da casa vostra senza esserne spaventati? Lo sforzo di riuscire nei giochi all'aperto e così via non dovrebbero i vostri insegnanti aiutarvi a indagare in tutta questa questione e non limitarsi a prepararvi a superare gli esami i ragazzi superano gli esami perché sanno che dovranno trovare un impiego dovranno guadagnarsi da vivere e le ragazze perché superano gli esami per diventare istruite e così trovare un marito migliore. Ecco, era l'inizio di un capitolo dell'opera di Krishnamurti Di fronte alla vita. Veramente si può pretendere come si pretende in italia che per decreti ingiunzioni eh, atti amministrativi si stabilisca quello che gli studenti devono imparare e come lo devono imparare per normalizzare l'apparato didattico nel paese e che questo migliori il livello della cittadinanza. E io credo che no, che il fracasso delle scuole italiane sia sotto gli occhi di tutti. Anche perché da una parte c'è la precarizzazione selvaggia eh, dei professori, degli istruttori, dei docenti, dei maestri e dall'altra c'è cioè la realtà che molti maestri precari o no sostituti o no debbano gestire classi con più di 50 alunni quando per seguirli individualmente non dovrebbero le classi superare i 20 alunni per poterli motivare a tutti ecco e riflettiamo su questo sul perché chiudono intere scuole in molti comuni perché dicono che non c'è un minimo di iscrizione quando non è vero a classe dovrebbero esserci 10 20 alunni e poi creano delle mazzi scuole con centinaia di alunni a livello 30 40 a classe perché perché vogliono sempre di più massificare la società una società sempre più massificata è una società del consumo con gente istruita capacitata però con poca iniziativa con poco spirito creativo perché quella è la differenza fra una società delle masse e una società normale di equilibri normali fra le persone, di persone equilibrate. Una società massiva di masse di persone di massa è composta da individui che non hanno un criterio proprio. Mentre invece una società normale, che non è massificata, composta da individui che hanno un criterio selettivo e critico proprio se vuoi dominare il popolo lo devi massificare togliendogli il proprio soggettivismo la propria prospettiva soggettiva e quindi purtroppo la precarizzazione della scuola e i tagli all'istruzione anche universitaria, fanno parte di una politica molto ben mirata, che non ha nulla a che vedere con le restrettezze economiche, o con Renzi adesso, con Tremonti, con Monti, con Berlusconi, con Prodi. E da decenni, che precarizzano la scuola e che fanno dei tagli sostanziali nel settore dell'educazione, perché si va incontro a una società sempre più industrializzata, sempre più commercializzata, sempre più massificata e quindi anche nelle coscienze sempre più cosificata. E se vogliamo manipolare la coscienza della gente, dobbiamo massificare i suoi gusti, la sua mentalità, la sua idiosincrasia. In Italia è un processo molto più lento e difficile da portare a termine, perché abbiamo molte differenze culturali, territoriali, di dialetti, di idiomi, di usi e costumi. Siamo una società, quella italiana, che si è stratificata nel corso di millenni, quindi abbiamo molte tradizioni che non vogliono morire non si vogliono estinguere quindi è difficile appiattire la mentalità del popolo italiano anche se ci stanno riuscendo benissimo primo distruggendo l'educazione che si era arrivata a articolare in tutto il territorio italiano in forma differenziata l'istruzione pubblica e poi con gli immigranti che vengono molte volte senza avere un'istruzione perché vengono i più poveri dai rispettivi paesi e quindi eh, c'è una massificazione sempre più impressionante i politici vogliono massificare la nostra mentalità e la rai è un esempio di questo ci bombardano il cervello dicendo adesso è più conveniente pagare il canone perché costa solo 100 euro e va direttamente nella bolletta elettrica. Adesso se uno non ha la tele, pagherà per la tele, per la RAI, ugualmente. Prima almeno dovevi dimostrare di non avere la tele per non pagare. Adesso che c'hai la tele o no, è una tassa fissa. E quindi ti conviene pagare. Non, non so perché. Che se io non guardo la tele adesso pagherò nella bolletta elettrica per non pagare la rai magari dovrò eh, rinunciare a avere l'allaccio elettrico che poi come servizio pubblico già c'è delle pesanti sovvenzioni dallo stato perché far pagare il canone la privatizzassero allora sarebbe tutto tutto a posto però è una forma per farvi capire come con i media ci lavano il cervello ci fanno credere cose che non sono vere che adesso ci conviene di più pagare il canone quando mai è convenuto pagare il canone mai però adesso che ce l'abbiamo nella bolletta elettrica conviene a chi conviene a loro lo hanno ridotto nel prezzo però ripeto se tu non hai la tele adesso con l'allaccio elettrico paghi lo stesso dove la convenienza che io conosco molte persone che la tele non la guardano o addirittura non ce l'hanno adesso con questo direttamente pagheranno il canone anche senza avere la tele quindi bella soddisfazione io sempre che trasmettevo mi domandavo il mio pubblico che fa qua sono le 18:39. Beh, dopo tanto tempo ho voluto fare questo programma.